Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi parliamo di San Valentino, quella festa dove tutto si riempie di cuoricini. Si riempie così tanto di cuoricini che non ci si vede più nulla. Quindi mettiamo da parte tutti questi cuoricini e andiamo a vedere cosa c'è dietro questa giornata. Nel 496 Papa Gelasio decide di istituire la festa di San Valentino e di sostituire così l'Upercalia, una festa pagana. La leggenda narra che il santo donava una somma di denaro necessaria ad una fanciulla come dote per portare a compimento il proprio matrimonio. Un grande gesto d'amore da parte del santo. Inoltre, a metà febbraio iniziano ad esserci i primi segni di risveglio della natura e già in antichità si riteneva che questo corrispondesse alla stagione dell'accoppiamento. Beh, abbiamo capito. Oggi San Valentino è al secondo posto mondiale fra le festività con maggiore numero di biglietti di auguri, acquistati e spediti. Alla fine di questa ricerca non ho ancora ben capito se a San Valentino festeggiamo l'amore, i biglietti da visita oppure l'accoppiamento. Scrivetemi per favore nei commenti qua sotto qual è la vostra idea. Ciao!